Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pambavoletto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina manitoba, farina di tipo 0, acqua, latte, lievito di birra, zucchero, sale e olio di semi. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. l'acqua il lievito di birra che sbricioleremo all'interno del boccale e lo zucchero chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti 37 gradi velocità 3 Versiamo l'olio, aggiungiamo le farine e per ultimo aggiungiamo il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola che abbiamo unto con l'olio. diamo la forma di un panetto, lo posizioniamo nella ciotola che copriremo con pellicola trasparente e lasceremo lievitare per due ore circa. Scorse le due ore il nostro impasto è ben lievitato, adesso lo andiamo a posizionare su una spianatoia e lo andiamo a stendere con le mani. adesso andremo a rotolare l'impasto su se stesso ci vediamo con la carta da forno e adesso lo andremo a posizionare su uno stampo per plum cake che possiamo o rivestire con carta da forno o imburrare o ungere con lo staccante per teglie adesso posizioniamo l'impasto all'interno del forno spento e lo lasceremo lievitare per due ore. Trascorse le due ore di lievitazione abbiamo ripreso l'impasto. Adesso lo spennelliamo con del latte su tutta la superficie. Adesso lo inforneremo a forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25-30 minuti circa, posizionando sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua. Il è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Pan bauletto. si conserva per 2-3 giorni in un sacchetto per il pane, è molto morbido.